Poi beh, in fatto di animale preferito, solo questo netta rimarrà. La zucca! Bella presentare con l'amenaccia dei priami e <ride> non <ride> mi scavo non lo scavo cosa guardi? ne ha soltanto due ragazzi è casa mia questa e tu? non me lo per i righelli Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin. Praticamente ho pubblicato il video con 100 curiosità sulla Disney in guerra e la Disney me l'ha bloccato in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador, Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Honduras, Irlanda, Israele Murundi, Lesotho, Malawi, Togo, Sara, Spagnolo, Nc'è più Niger, Nigeria, C'è dell'Iberia, Liberia, Egitto, Benin e Gabon Tantania, Somalia, Kenya Meli, Sierra, Leone, Algeria Domina, Viglia, Senegal, Viglia, Camerun, Pongo, Zair.